Carissimi, ancora il Vangelo di Luca ad accompagnarci in queste domeniche estive. Siamo ancora, siamo già alla quindicesima domenica del tempo ordinario. L'episodio che ci viene proposto dalla liturgia è quello del buon samaritano, cosiddetto buon samaritano, che tutti noi conosciamo. Di fatto contestano a Gesù una certa ignoranza delle scritture. Quando affermano chi è costui, se non il figlio del falegname, dove ha studiato, ecco. non credono in lui, evidentemente, come figlio di Dio. E loro allora contestano questo, ma Gesù non ha interesse a dare sfoggio di sé, della sua cultura, della sua onnipotenza, essendo figlio di Dio. Il modo di approcciarsi all'uomo di Gesù è diverso, è per questo che lo induce alla riflessione, perché possa arrivare da solo a delle conclusioni. Riporto un esempio di grande significato, questo malcapitato nel deserto della Giudea. Noi sappiamo bene che in queste zone aride, desertiche, diventa difficile eh, rimanere indenni. Eh, al tempo di Gesù poi questo era sicuramente molto più probabile ritrovarsi imbattersi in briganti e allora non si sa perché per come questa persona viene picchiata, lasciata lì a terra nella sua sofferenza, passa il sacerdote passa il Levite, questo noi sappiamo, passano queste persone che sono addette al culto dunque eh, si dedicano nella, alla liturgia ci si aspetterebbe da loro di più beh tante volte ecco si è dato addosso a questi personaggi perché non avrebbero fatto quello che la stessa parola di Dio dice loro cioè di soccorrere chi è nel bisogno però bisogna considerare anche tutte le condizioni del tempo l'incertezza per quello che è accaduto magari si trattava di un regolamento di conti o di qualcosa d'altro non dobbiamo subito giudicare però ecco la parabola ecco, sicuramente ci mette in luce un fatto importante perché quello che conta nella vita di un credente non è sapere teoricamente le cose, non è conoscere le scritture quasi in maniera mnemonica, non è ecco, rifarsi a dei precetti. Perché i farisei, gli ebrei soprattutto di quel tempo, tempo di Gesù, da dieci comandamenti, i dieci comandamenti li tenevano in considerazione, però per essere perfetti, per essere maggiormente attenti alle indicazioni del decalogo, avevano formulato 613 precetti, precetti della legge, precetti che servivano a regolamentare la vita di una persona fino all'asfissia e potete immaginare con 613 regole diventava anche difficile non, non contravvenire, a almeno una di esse, e allora in questo intrigo di regole è chiaro che la domanda dei farisei è provocatoria, del dottore della legge è provocatoria, qual è qual è il comandamento più importante, qual è la legge più importante, ecco, sicuramente ecco, è l'amore di Dio e l'amore del prossimo. E con questo esempio Gesù ci insegna che Dio può essere accolto da chiunque e che paradossalmente magari è presente più in coloro che hanno la sensibilità l'attenzione verso chi soffre, che non chi invece pratica bene delle leggi e esteriormente vive una fede quasi di facciata, soltanto relegata soltanto nel culto, quello che riguarda l'aspetto cultuale della stessa vita di fede. È una gabbia, può essere una gabbia la, la, la normativa che ci diamo, quello che conta allora non è introdursi in una gabbia, e cui star, starci a forza a forza di doveri e a forza ecco, di, di leggi esterne quello che conta è lo Shema Israele ascoltare il popolo che ascolta ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica e allora chi veramente ama chi mette in pratica la parola di Dio chi si accorge dell'altro e per primo corre e lo soccorre e gli va incontro, e lo sostiene, e lo affianca, questo siamo chiamati a fare noi cristiani con il nostro esempio. Qui è la differenza cristiana, quello di essere sensibili, sensibili verso chi soffre, attenti, accorgersi degli altri, e che non ci sia disfasia tra la liturgia e la vita, che la liturgia alimenti la mia coscienza, il mio cuore lo riempia di Dio, e la vita sia informata dai contenuti liturgici e ci sia una circolarità piena e coerente tra quello che celebro, quello che vivo nella celebrazione e quello che poi concretamente ogni giorno devo testimonare agli altri nel mondo. Questo è il velo cristiano, questo è il comandamento più importante, avere sensibilità e amore verso il prossimo e amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima. Buona domenica.